Social, social. Live, live, social Oggi andiamo ad approfondire la nostra rubrica medica insieme alla psicologa Valentina Scarozza. Salve Valentina, salve Ciao, grazie di essere qui ai nostri microfoni, grazie a voi. Allora Valentina, tu sei una psicologa, eh, oggi affronteremo un argomento molto molto importante eh, mh, sempre attuale, volendo e poi ecco sempre un po' difficoltoso e parleremo di, delle adozioni però prima di entrare nel dettaglio io vorrei sapere un po' da te come ti sei avvicinata a questa professione? Ma, ehm, la mia carriera è iniziata lavorando all'interno di una casa famiglia e in questa situazione ho conosciuto le storie dei minori che arrivano bambini e ragazzi in casa famiglia e quelle dei futuri genitori che si avvicinano a loro per l'adozione e ho quindi toccato con mano quanto questa creazione di un rapporto nuovo sia anche difficile da affrontare e spesso i futuri genitori si ritrovano anche un po' spaesati in queste circostanze per questo ho pensato di approfondire questa attività per aiutare sì, appunto le, le coppie e le nuove famiglie che vengono a formarsi in queste situazioni Allora Valentina tanti problemi ci sono nel pre, né, insomma nella coppia appunto tutte le pratiche sia burocratiche che comunque a livello poi psicologico insomma hanno bisogno di un grande supporto. È un periodo sconvolgente eh, proprio di cambiamenti poi, comunque. di grandi cambiamenti, eh, le Coppie passano intanto da una dimensione a due a cui si sono abituati, magari nel tempo, a una dimensione a tre, a quattro, e non lo fanno eh, passando per il periodo di attesa normale, eh, di desiderio, di gravidanza certo. che vivono le coppie, le famiglie è normale, ma magari improvvisamente nell'arco di una settimana, di un mese, si ritrovano ad adottare anche magari una coppia di fratelli. Quindi la, anche la dinamica familiare risulta abbastanza molto, sconvolta. La burocrazia che poi sta intorno a tutto questo processo è giustamente eh, anche impegnativa perché chiaramente bisogna passare per una serie di step che mh, garantiscano vanno a, tutelare, vanno a tutelare i minori e preparano anche un po' la coppia a quello che sarà poi questo incontro con bambini e con ragazzi che vengono da storie problematiche quindi per loro anche per i bambini e i ragazzi è difficile iniziare un percorso del genere quindi viene un po' preparata la coppia e i ragazzi vengono poi mano a mano avvicinati in modo graduale a questo incontro e, e poi anche tanti, tanti problemi che appunto, come già è cenato nel post, proprio sì. perché dobbiamo andare a capire appunto eh, le, dinami, le nuove dinamiche. Allora, ehm, tu, che sei appunto una professionista, mh, quali problematiche vedi? In, proprio che, di dinamiche di, di scarsa magari comunicazione o comunque di un disagio iniziale, quali sono le problematiche più evidenti in una coppia che appunto ha. Oh, mh, Acquista eh, una, una, una persona in più insomma nella propria vita o magari due, eh, due Sì, intanto la prima cosa che io ho notato nella mia esperienza è che eh, si va verso una tendenza per cui i bambini e i ragazzi adottati o dati in affinamento sono sempre più grandi questo fa sì che la a, coppia che adotta si ritrova un bambino che ha una storia alle sue spalle certo. che è lunga, anni, magari vengono adottati bambini di 7, 8, 10, 12, 13 anni e questa storia che loro hanno alle spalle è una storia di anche grosse mancanze, carenze, abusi un periodo di vita molto difficile fatto anche di allontanamenti, di abbandoni perciò i bambini affrontano questa situazione con molte angosce che riversano nel rapporto che creano quindi le coppie devono riuscire a tenere questo, questo rapporto difficile fatto di conflitti, di confusione, di provocazioni anche da parte dei ragazzi che arrivano con tanta diffidenza ad avvicinarsi a nuove persone perché nella loro storia sono stati lasciati. Beh, ovviamente poi ecco se sono gr già grandi eh, ovviamente è tutto più complicato perché già si sono creati insomma la loro storia. Si sono creati la loro eh. storia che è fatta anche di diffidenza e questo si scontra con le aspettative della coppia che spesso sono un po' più idilliache di quanto poi di famiglia. Sa, esatto i bambini adottati arrivano con delle grosse esigenze e carenze quindi mh, bisogna riuscire a mettere da parte senza frustrazione quelle aspettative un po' troppo ottimistiche per calarsi in un rapporto che va costruito in modo molto impegnativo. Senti, eh, tu uh, Valentina che supporto riesci a dare appunto a, a, a questa nuova famiglia? Quello che io cerco di fare è accompagnare le coppie da prima dell'inizio. Ok, quindi tutto il percorso. Tutto il percorso dal momento in cui si pensa, si inizia a pensare a questa come un'ipotesi per arricchire la propria famiglia e quindi un sostegno durante tutte le fasi della richiesta e delle varie procedure che vengono svolte. Un sostegno poi una volta che si fa l'abbinamento alla conoscenza di questo bambino perché il periodo di conoscenza può durare mesi e quindi è importante averne cura perché vada tutto a buon fine e poi il sostegno alla famiglia ormai creata anche eh, dopo anni dall'adozione perché magari ci si, si può decidere di rivolgersi ad un professionista dopo anni che l'adozione è stata portata e conclusa ma i problemi non si sono riusciti a risolvere prima, quindi possono essere passati anche anni, ma eh, trovare comunque utile un confronto per migliorare quel rapporto che non è partito come si sarebbe sperato. Quello sì. E quindi insomma riesci eh, veramente, a, a, a, veramente a seguire un lungo percorso fatto appunto di, eh, di, di Penso ci sono anche tante cose belle ovviamente. Sì, di difficoltà ma di passione, ecco, di interesse, wow. di uh, storie che si costruiscono anche sulla curiosità, sulla sorpresa Bambini che hanno mh, storie così tristi che magari al, sperimentano per la prima volta con questi futuri genitori Tutta una vita positiva e appassionante che, che non conoscono prima ma è più semplice che ci siano problematiche dal punto di vista dei bambini o comunque o, o spesso sono anche genitori quindi quale punto di vista è più difficoltoso? Ma, mh, credo che come difficoltoso potrei dire quello dei bambini certo. appunto per il loro passato però nella modalità di lavoro che io porto avanti e che la mia esperienza mi ha suggerito essere funzionale è soprattutto il sostegno agli adulti perché i bambini vivono un contesto certo. che è quello familiare e, e se si va, se si riesce a migliorare quello. Diciamo in modo riflesso migliora anche l'esperienza, sì. anche perché sì. eh, insomma, le strutture portanti della famiglia sono i sono genitori. I genitori quando i bambini. la macchina deve funzionare bene comunque. Sì, sì, sì. sì. Mm. E poi i genitori hanno quella possibilità di mettersi in discussione proprio perché la loro esperienza è un'esperienza più solida, mentre quella dei bambini è più fragile. Quindi i bambini vanno supportati accogliendoli e i genitori vanno preparati a questa accoglienza. Senti Valentina vuoi dare un messaggio magari ai nostri ascoltatori, a tutte le coppie che stanno, magari si trovano in questa situazione? Io spero che chi stia pensando a un'adozione ad un affido porti avanti questo percorso perché è un percorso impegnativo ed entusiasmante che credo possa arricchire la vita di chiunque e sia un modo di formare famiglia ehm, che spesso viene considerato come una scelta di serie B un piano di ripiego invece è una vera famiglia entusiasmante è comunque, una famiglia, è comunque la grazione di una famiglia e nel momento in cui questo percorso inizia a sembrare difficile da sostenere non arrendersi, non tirarsi indietro ma farsi supportare quello è importante, fatevi supportare da professionisti allora Valentina vorrei ricordare la tua pagina Facebook è psicologa Valentina Scarozza. è una pagina quindi mettete like alla pagina eh, della dottoressa Valentina Scarozza. poi abbiamo il sito web valentinascarozza.com e anche l'Instagram quindi possiamo contattarti, chiederti una consulenza, insomma un'informazione eh, e poi insomma, magari eh, iniziare un percorso, eh, un percorso se insomma se ne ha bisogno Sì, grazie mille Grazie Valentina per essere stata qui con noi, per averci portato qui la, la, tutta la tua storia ma anche la tua professionalità E questo argomento molto molto importante penso per tantissime coppie, tantissime famiglie Grazie ancora Valentina, ciao a tutti Social. Live, live, social, social.